vediamo ancora qualche piccola animazione dunque eh, vediamo un'animazione che permette di far comparire e scomparire eh, facendo scorrere i nuovi elementi eh, come esempio ho pensato a un menu eh, per esempio cliccando questo pulsante ecco, piano piano compare il menu associato allora che cosa ho fatto? ho fatto un bottone Menu piatto del giorno al cui interno c'era un ID che inizialmente però era nascosto. Vedete questa classe nascosto e non è altro che un display NAN, allora eh, cliccando sul bottone, io ho detto eh, considera l'elemento voce, questo qui e eh, richiama Slide toggle. toggle cambiava la sua posizione quindi se era visibile, lo rendeva nascosto e viceversa, ehm, con mille eh, millisecondi di tempo. Quindi se clicco pian pianino scorre tutto il menu e se riclicco scompare. Questa è una cosa interessante. C'è anche naturalmente slide down e slide up, okay? che fa scendere e fa ricomparire. Vediamo un altro adesso. Eh, vediamo questo m, altra, questi altri metodi che consentono di, far, eh, di sostituire parte del documento con, del, con degli altri elementi. Allora, qui che cosa abbiamo? Il pulsante, poi ci sono fatto queste due righe perché si capisse bene che cosa è cambiato, e qui abbiamo un. Eh, anche qui ho un elenco di, di div eh, che ho circondato con un altro div eh, che ha un bordo rosso un, sì, un border rosso allora, supponiamo che io lo voglia far scomparire quando clicco il bottone quando clicco il bottone allora posso dire cancelletto voci che è questo qua remove, cancellamelo aspettate un attimo È proprio sparito questo, non c'è più, infatti, non c'è neanche più il bordo quindi vuol dire che è sparito tutto questo elemento. Qua. Vediamo un po' cosa succede invece se io non faccio la remove, ma faccio richiamo il metodo empty. È analogo, però invece di rimuovere tutto questo div. Tutto voci lo svuota cioè toglie quello che c'è dentro questo pezzo qua e quindi cosa succederà ecco qua il bordo si vede ancora non ha nulla dentro però il div voce è come se fosse così non c'è più niente dentro ma il bordo c'è ancora da ultimo che cosa vediamo vediamo se io voglio cambiare una parte del ecco, questo lo commentiamo supponiamo di voler sostituire voci con qualcos'altro eccolo qua no? allora salvo qua eccolo qua che cosa è successo? Voci, questa roba qui, è stata tutta sostituita, infatti il bordo non c'è più, il bordo rosso, con questa cosa qui, che è proprio un div con sfondo giallo che contiene sono qui. Quindi vedete possiamo fare parecchie azioni per sostituire, cancellare, togliere degli elementi dal, da, un, da una pagina web.